Bella a tutti ragazzi e bentornati al Brucalifo Studio. Per i nuovi arrivati vi ricordo che c'è la possibilità di iscriversi e rimanere aggiornati sui nuovi contenuti. E oggi sono qua come avete sicuramente letto dal titolo per parlare con coloro che nel mondo della musica cercano di sfondare come produttori o come musicisti, come cantanti, rapper, pop o qualsiasi altro genere e raccontare magari qualche aneddoto e consigliarvi qualcosina. E ok ragazzi, guarderò spesso verso il monitor perché questo video lo sto scrivendo da veramente tanto tempo perché ci sono tantissimi di voi... Che che mi chiedono sempre, giornalmente, consigli su come farsi vedere, su come farsi conoscere nel mondo della musica. Ma prima, sigla! Allora, partiamo da qual è secondo me la cosa più importante per emergere nel mondo della musica, quindi pubblicare un pezzo al mese, essere presenti su Instagram. La strada migliore secondo me ad ora, in questo periodo storico, dato che ci stiamo riaprendo al mondo esterno, ritorna ad essere il live, ok? Il live secondo me è la cosa più importante per un artista per farsi conoscere. Quale tipo di live? Ovviamente non quei live organizzati pre-concerto dove accanto a siete in 200 perché lì sei solamente uno dei tanti che rompe le scatole prima dell'artista principale ok quindi un live dedicato a te e pochi altri vale a dire massimo quattro artisti Pre-concerto di un artista famoso oppure appunto serata vostra anche se in contesti eh, non di nicchia vale a dire tipo a sagre a feste organizzate in locali ok che non riguarda necessariamente il mondo del rap se sei rapper del pop se fai pop e così via, ok? È sempre comunque un mettersi in mostra dato che la musica comunque se ascolta chiunque. Questa cosa che il rapper deve far musica davanti ai ragazzi deve un po' finire, soprattutto se un rapper deve fare musica davanti altri rapper, perché lì si crea più competizione, ok? Fai musica dove ti fanno fare musica. Se poi te la fanno fare in un contesto di discoteca dove c'hai davanti un sacco di ragazzi, meglio ancora, ma... Non ti limitare a quello. Fare live è la prima cosa da poter fare. Ovviamente non per questo tutte le altre cose sono da evitare. Quindi pubblicare mensilmente un singolo sarebbe sempre meglio farlo. Dato che anche se fai live comunque, prima cosa hai più pezzi da portare. Perché cioè se tu fai un live con una canzone, dopo tre minuti vai via e la gente si dimentica di te. Se fai 4-5 canzoni o una mezz'oretta appunto di performance, hai più possibilità anche di fare il pezzo giusto per ogni tipo di sottocategoria del tuo pubblico vale a dire un pezzo d'amore magari per le ragazzine un pezzo magari più dance per tutti magari un pezzo più aggressivo per i ragazzi presi bene e così via ok quindi io una volta al mese pubblicherei comunque canzoni su youtube almeno hai un portfolio ok a me piaci domani ti vado a cercare su youtube hai solo una canzone non ho tanto da sentire su di te Poi da lì Instagram Facciamo proprio le scalette Instagram devi curare il profilo Non, non mettere la foto dove sei magari a pranzo con i tuoi parenti ok? quello magari fai un profilo privato profilo artista devi raccontare solamente la tua carriera musicale poi quando sarai famoso lì puoi mettere storie dove sei a cena con gli amici perché tanto alla gente interessa vedere eh, quello che fai ok? cioè lì fai un rapporto più fidalizzato con il tuo ascoltatore ma per adesso cerca di farti vedere di raccontare chi sei. Questo è importantissimo ho detto che il live è una cosa importante se vuoi farti conoscere questo te lo dico perché lì gratuitamente, se non che ti pagano ma a questo ci arriviamo dopo, gratuitamente tu fai ascoltare la tua musica a altre persone Questa cosa sui social avviene in parte, vale a dire che chi ti conosce sa già chi sei Quando gli fai sentire nuova musica qualcuno te l'ascolta ma non avrai mai una vetrina su un nuovo pubblico dove puoi far sentire per mezz'ora le tue canzoni senza che quello, mentre ti ascolta, chiappa e se ne va via. E dice, no, non lo voglio più ascoltare, ok? È, è improbabile che succeda durante una serata. Mentre è molto più probabile che tu arrivi a livello di spam ADS, quindi con le pubblicità sul mio telefono, e io dico, chi è questo? Non mi interessa. Io, in quel caso lì, in live avrei fatto questo. Non mi interessa. E capisci che è una cosa che non avviene. Ok? Per questo ti dico che è meglio live che i social I social ragazzi sprecate un sacco di soldi in ads ok? Io non ho mai visto nessuno diventare famoso Perché ha speso mille euro nelle sponsorizzazioni di, di Instagram ok? Hanno fatto tutto un altro percorso Hanno preso l'onda del momento Arriviamo anche a questo Spendere soldi nelle ads Anche se tu ti metti lì e le fai proprio bene bene bene Arrivi al pubblico giusto e tutto il resto È una cosa talmente satura che appena arrivi sei il solito scusami il termine coglione che non se lo incula nessuno e allora sta cercando ti implora di ascoltarti il pezzo io il favore a te non te lo voglio fare e vado via ok spendi un sacco di soldi per una cosa fatta anche egregiamente bene però nessuno ti caga non funziona perché ormai quella lì era proprio uno, una delle tante ondate da sfruttare che è rimasta molto famosa come metodologia ma che non funziona più secondo me le ondate si muovono sempre e tu devi sempre star dietro a capire qual è quella del momento. Abbiamo avuto il momento dove dovevi fare i video e metterli su Facebook perché poi iniziavano a girare i video e allora diventavi conosciuto. Francesco Sole è uscito così, ok? Poi c'è stato il momento in cui andavano bene le ads, ti facevano conoscere un tipo, ogni tanto appariva un rapper che cantava diceva cazzo figo, non ogni 10 storie che passi arriva una pubblicità. Poi c'è stato TikTok che ha portato su un sacco di rapper forti e allora sono usciti famosi da TikTok quella era un'altra ondata dopo le promozioni. Ci ha provato anche un pochino la IGTV ma non ha funzionato io lo dicevo non funzionerà mai tutti accaniti IGTV non ha funzionato. Il TikTok adesso sta iniziando a calare e da lì iniziano a uscire fuori gli short tv però anche quelli secondo me non hanno tanto seguito ok se sei un cantante ovviamente per altre cose rapide quelle servono più a youtuber per farsi conoscere fare gli spezzettoni dei momenti più divertenti dei contenuti che portano anche magari su altre piattaforme. Quindi per adesso rimane TikTok la piattaforma in voga per questo movimento rapido in cui puoi diventare famoso. Stai attento però se vuoi intraprendere una carriera su TikTok come artista dove fai un minuto di freestyle e pubblicizzi il video stai attento a guardati intorno perché quella non sarà una cosa per sempre. Uscirà velocemente un'altra piattaforma e tu devi essere il primo ad arrivare lì. Ok? Quindi... Soldi in ads, basta. Ora, se l'unica cosa in cui puoi spendere soldi, ok, ovviamente non comprare visualizzazioni, quelle robe lì, te le, cioè non dovrei essere io a sconsigliartele, sono proprio le robe che uccidono, è andare sul profilo di Spotify e pagare lì una promozione per farti ascoltare su spotify io sono già lì per sentire musica è più probabile che passa a fare un ascolto ok soprattutto se il pezzo mi, mi piace quello è proprio all'apice di tutto ti posso dire duemila cose se fai cagare non ti ascolto comunque mi arrivi ma ti schippo ok adesso appunto spotify era il prossimo passo che volevo fare è meglio fare un video e metterlo su youtube come vi dicevo o spotify farei comunque videoclip con in descrizione, quindi uscire nello stesso giorno, anche il singolo di Spotify. ok? Farei proprio entrambe le cose che vanno di pari. Se sei più presente su più social è più probabile che io ti ascolto ok? Io che seguo solo YouTube ti sento, io che seguo solo Spotify ti sento, se sei solo di qua o solo di là non ti trovo. Abbiamo parlato di live, come trovare live, quando partecipare a un live, come comportarsi? Allora io consiglio sempre appunto di fare il giro delle discoteche, dei locali dove c'è piano, bar, però insomma non dove ci gira una clientela over 60 ovviamente. Andrei a parlare con il titolare, mi informerei su su chi sentire appunto per fare serata e andrei a propormi come cantante, ok? Qualora dovessero accettare se vi pagano bene. Qual è mediamente il pagamento? A me andrebbe bene anche se mi offrissero la cena, ok? Però in genere si va dai 150 euro in su per una serata. Se dovessero dirvi, questo lo fanno molto in discoteca, ok? Ti faccio suonare, se tu mi porti, quindi PR perché è quello il termine, almeno 50 persone, no. Io ti porto un live. Fatti valere, ok? Se no ti useranno sempre. Io ti porto un live. Piuttosto la prima volta non mi paghi. Però se... Faccio serata, ti piace, la gente sotto è presa bene, se mi rivuoi si contratta, ok? E altra cosa ovviamente a cui dire di no è, ok va bene ti faccio suonare, però per farti suonare dato che davanti c'hai 200 persone mi paghi 200 euro, ok? È come dire, ok ti faccio lavorare, ok, però tu mi devi pagare per essere dipendente della mia azienda, lo faresti mai? ti sei risposto da solo. Un consiglio eh, se sei alle prime prese con i live è quello di, ovviamente, quando sali sul palco... Allora, intanto stai lì, in zona, così almeno familiarizzi con il posto, ok? In genere io andavo dove c'è il palco, ok? Non sopra ovviamente, però dove c'è il palco, se avevo possibilità, mi giravo verso il pubblico e lo guardavo. Per me io iniziavo già a familiarizzare anche se il pubblico no, non si accorgeva di me, ok? Dal momento in cui sali sul palco, prima cosa non guardare i riflettori, perché se no per due minuti non vedi niente. Non guardare le persone in faccia, ma guarda un punto in fondo poco più alto delle teste dei ragazzi, così per loro stai guardando sicuramente qualcuno, ma tu non stai guardando veramente nessuno. Questo vi può aiutare le prime volte, se siete impacciati, a non avere uno sguardo diretto, con la persona davanti e quindi non avere, diciamo, timore. Timore di sbagliare, timore di mille altre cose, ok? Guarda l'ultima persona sopra le ultime persone, sopra le teste delle ultime persone, quindi hai la testa alta e non stai così, però non stai guardando nessuno. Piano piano un allenamento che devi fare magari nei pezzi più tranquilli, dove sei più tranquillo di performare meglio, prova a guardare le persone, perché così almeno fai un rapporto diretto fra te e il pubblico, e il pubblico si ricorda meglio di te, perché io ti ho guardato in faccia. Ok, io ti sto guardando Se io facessi un video così in questo momento Se io ti parlassi gesticolando, guardandomi intorno Tu non ti ricorderesti mai di me Perché non abbiamo rapporto diretto Ok, lo sguardo è importantissimo Un'altra cosa molto molto molto importante È prima di salire Un modo per, se hai tensione e ansia Per scaricarla è saltare sul posto E battere verso il basso Mani e piedi, proprio Così, la tensione, l'adrenalina ti va tutta verso il basso, non ti va verso la testa. Il famoso sangue al cervello non ce l'hai, ok? Poi se ti capita di vomitare, se ti capita di fare pipì ogni tre minuti, è normalissimo. Io andavo proprio preciso su chi stava prima di me, come saliva sul palco, quello prima di me io andavo in bagno. Era proprio una questione mia, ok? Ora, diciamo che hai cantato, diciamo che ti fai conoscere, diciamo che bussa un'etichetta. Spesso mi chiedono come capire se un'etichetta vuole fare veramente il tuo bisogno o se vuole fare il proprio interesse. È molto semplice. Qualora l'etichetta ti dice guarda io voglio fare questo, questo, questo e quest'altro, ti chiedo solamente duemila euro mentre agli artisti chiederei 5.000", ti sta usando, ok? Se un'etichetta punta su di te, l'etichetta investe su di te, ok? Ti dirà al, al massimo, guarda, investo su di te, voglio fare tutto con te, l'unica cosa è che il video, non, il video, ad esempio, non riesco a fartelo avere. Quindi a quello magari pensaci tu. Però hai sessioni studio... Hai la strumentale, hai tutte queste cose qua È semplicissimo Se ti chiedono soldi, tanti, quanti, se non di più I soldi che potrebbero chiederti una qualsiasi organizzazione, studio di registrazione, beatmaker A loro interessi solamente come cliente Se invece poi sì, ti promettono pubblicazioni e tutto In realtà ti mettono su Instagram e poi sono fatti i tuoi se invece ti dicono, guarda, ok, mi interessi come artista, ti offro tutto io, tutto io, tu non paghi niente, solamente il viaggio per venire qua, oppure neanche quello, a quel punto lì a voi al massimo ci riguadagnate un, pe un pezzo. Ovviamente state attenti ai contratti prima di firmare, fatelo leggere a un avvocato, lo consiglio sempre, perché a volte ci sono fregature contrattuali dove poi rimanete fermi per anni e così via. La cosa migliore è firmare a singoli, ovvero... Fai tre singoli con me, poi dopo sei libero. Così almeno dopo tre singoli sei libero. Se vedi che le cose vanno per le lunghe, fai velocemente tre singoli anche se non sono la fine del mondo, glieli dai, così contrattualmente sei vincolato, non sei più vincolato, ok? State attenti, i contratti state veramente attenti. Sono clausole a volte peggiori del matrimonio, ok? Cosa eh, rovina secondo me la musica? In Italia quindi cosa vorrei che tu non facessi avere un po' di coscienza Nel senso che era molto meglio se Spotify funzionasse come Netflix Quindi col controllo qualità e solo un tot di qualità può accedervi oppure no Questa cosa non è possibile quindi ci caricano su di tutto ok? Prima avere Spotify era vista come una roba Wow sei famoso hai Spotify no? Perché non tutti sapevano come funzionasse Adesso che tutti ci vanno su Spotify è diventato YouTube per i musici Mentre secondo me se c'era un discorso di eh, Spotify funziona solamente se tu sei forte, beh a quel punto lì se tu eri su Spotify cavolo avevi una marcia in più, era come il verificato su Instagram, secondo me, ok? Altra cosa, le pagine che condividono i cazzo di rapper, sono la cosa che più uccide l'emergente italiano. Ah, nuovo fenomeno che fa questo, è il migliore? e poi ascolti e fa cagare. È logico, tu hai dato una mazzietta, loro cercano di fare contenuto e di farti commentare, ok? Ogni 3x2 vedo pagine che condividono rapper nuovi e non li ascolto nemmeno perché tanto so che è gente che ha pagato, non è la pagina che ha trovato l'artista e lo vuole sponsorizzare, ok? Se sei una persona che gestisce queste pagine Veramente, cioè è colpa vostra, state uccidendo la musica italiana. Altra cosa che vi voglio consigliare quando fate musica, se non sapete da chi andare, andate da una persona che ne capisce. Andate in uno studio professionale, ok? Perché questo? Perché ho visto che c'è stata un po' una guerra economica. Vale a dire che lo studio con partita IVA, dove tu vieni, io ho le tasse da scaricare, ho le macchine, la corrente, l'usura, ho il tempo dedicato a ore di studio e tutto il resto che ti offro... Costavo, che ne so, a tempi 6-700 euro, ok? Mentre non io personalmente, io studio come ti ho appena raccontato. Io che in cameretta ti faccio registrare velocemente e non ho studiato niente, metto su un EQ e ti dico ho fatto mix e master, mix e master, io in cameretta faccio mix e master, che brutta questa cosa. Io stesso ti dico faccio mix e poi se vuoi ti ci masterizzo su ma avrei bisogno di un altro tipo di ascolti, di un altro tipo di acustica e tutto il resto, ok? Quindi io, eh, nessuno, ti chiedevo 20 euro. Piano piano, io nessuno, ho iniziato a chiedere 30, 40, 50, avevo un sacco di clienti perché non mi potevo permettere di pagare 600, 600, 500, 400, 300, e facendo questo gioco qua, ci siamo trovati tutti in mezzo dai 150 ai 300 euro Sia io che non ci capisco una sega Sia io che ho studiato e ho l'attrezzatura micidiale Quindi a pari prezzo, al limite Non spendi più 300, 500 euro in più Ma 100, 150 Una canzone, un progetto che ci tieni Dallo in mano a chi sa gestirlo Ok, secondo me Poi ovviamente non voglio fare i conti in tasca a nessuno Se non hai possibilità e hai tanta musica da far uscire E dici piuttosto pecco sulla qualità Vai comunque dall'amico, ok? Però poi non ti chiedere perché il pezzo non ti fa successo. È logico che se io passo da una canzone di punta, di un Amy Skill, di un Fabi Fibra, di un Eminem alla tua e sento quella qualità un po' brutta e dico, chi okay, è? E vado via? Ho le mie buone ragioni, ok? Questo non lo dico per farmi un favore monetario a me, nel senso che venite da me, potete andare da chiunque altro. Però mentalmente pensatela questa cosa, ok? Mentre se... Vuoi iniziare a registrare in casa e dici guarda io voglio fare così, voglio spendere una volta sola, farmi uno studietto e voglio consigli sull'attrezzatura, ti ricordo che ho fatto altri video, se mi ricordo, non lo so, metto qua sopra un video dove consigliai delle cose a livello di budget da partire da zero a un tot economico, feci proprio un paio di video, li trovi comunque nel canale o se no ho eh, fatto una lista Amazon la trovi qua sotto, link in descrizione, strafiga, dove tu apri e ho selezionato schede audio e ci sono tutte le schede audio secondo me migliori, microfoni e ci sono tutti i microfoni secondo me migliori. Ho messo veramente ogni tipo di microfono per ogni tipo di budget, ok? Quelli che però secondo me sono i migliori. Ovviamente prima di acquistare fai un conto sul tuo budget, leggi le schede tecniche dei prodotti e cerca quelle che fanno più al caso tuo. Okay, io ho fatto in una situazione generica la scelta di più prodotti per diverse appunto fasce di prezzo Altra cosa che può aiutarvi e c'è sempre il link qua sotto in descrizione Due libri, io non ho letti veramente a decine Segreti del mix Cioè, veramente il libro migliore secondo me mai letto su queste cose qua e crea il tuo studio di registrazione, questo ti dà un sacco di consigli utili se vuoi creare il tuo studio a casa o comunque un home studio, ok? In realtà ti fa un discorso sia per gli home sia per uno studio più professionale e così via. Mi ha aiutato tanto, veramente, parla per ogni situazione. Trovate anche di questo il link in descrizione della lista che ho fatto, c'è anche il reparto libri, ok? Se invece vi interessa magari sapere qualcosa in più su Instagram, sulle tattiche di sponsorizzazione e tutto il resto ho consigliato un libro molto figo anche di quello sempre in descrizione, sempre nel solito link in quella sezione, in quel reparto trovi tutto allora, come far ascoltare? voglio dirti un'ultima cosa poi chiudo che veramente ho parlato tantissimo però voglio veramente darti più nozioni possibili soprattutto se sei nuovo o se non riesci a schiodarti da dove sei come farti ascoltare? Come arrivare all'ascoltatore? Valuta questa cosa qui. Tu stai chiedendo un favore a chi ti ascolta, questo lo dissi anche in un altro video. Ma deve passare come se fosse lui a ricevere un favore da te. Quindi trova un motivo per farti ascoltare e devi dare interesse, ok? Hai fatto una canzone, perché dovrei ascoltare proprio la tua su milioni di canzoni che escono? Perché ogni canzone è particolare, solo che in pochi riescono a comunicare questa particolarità che hanno. Ok? Hai fatto una canzone registrata in macchina come ti ho consigliato. Altro video che trovi sul canale. A quel punto lì dici: uh, Ragazzo, sai che ho ascoltato. Sai che ho registrato una canzone in macchina? No, devi veramente sentire come è uscita. Veramente, non hai idea. Cazzo, come è uscita? Scusa, voglio sentirla. Dove la trovo? Ti sto facendo il favore di farti sentire e di levarti una curiosità. Ha un senso diverso. Di: Bro, puoi ascoltare la mia nuova canzone? No, troppo da fare. io ti ho detto che ho appena fatto un video. Dove ho registrato in macchina e ti faccio vedere come si fa. Ti ha acceso l'interesse? Non ti ho chiesto, bro, per favore, puoi guardare il mio nuovo video dove registro in una macchina? È questo, semplicemente questo. Dai modo all'ascoltatore di ascoltarti, non hai niente di particolare? Bro, esempio, ho registrato in studio e la voce è venuta male e non l'ascolterà nessuno. Fra Ho registrato un nuovo pezzo orribile, cioè la voce si sente talmente male, non hai idea. Dio, ma così tanto male, fammi sentire. Ti sto comunque ascoltando il pezzo. Ok? Ultima cosa, se vuoi far sentire le tue canzoni, abbiamo iniziato io ed Hermes, l'altro ragazzo che spesso compare nei miei video, un format su Twitch molto carino e anche molto seguito in realtà, dove praticamente lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 all'una circa, ascoltiamo le vostre canzoni. Via mail al chiocciola gmailcom ci mandano le canzoni e noi le ascoltiamo live su Brucaliffo TV si chiama il canale. Potrebbe essere un'occasione in più ancora per far ascoltare le tue canzoni, ok? E allora ragazzi scusate se ho parlato veramente tantissimo ma c'era un sacco di cose da dire, ce ne sarebbe tante tante altre ma ho selezionato le migliori dato che comunque sapevo che veniva un video veramente lunghissimo. Ti ricordo di lasciare un like e condividerlo con un amico se conosci qualcuno che ha questi problemi, ovvero che non riesce a emergere come cantante, o se credi solamente che può trovare qualcosa di utile, di ispirazione, mandagli il video. Noi ci vediamo al prossimo video, se ti sei iscritto arriverà una notifica e me lo auguro, oppure ci vediamo live su Twitch lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a luna, Bruca Brucaliffo TV. Ciao!